cerchiamo insomma, di ehm, diciamo, attualizzare il messaggio che i nostri partigiani hanno voluto lasciarci tutti gli anni, lo facciamo anche attraverso la consegna di questo premio, che ogni anno va a qualcuno che eh, ci è parso meritevole per, perché ha cercato comunque di lottare per quei valori costituzionali in cui insomma, sono fondanti e in cui noi crediamo e in cui noi insomma, affondiamo le radici in quanto associazione. E quindi quest'anno non so chi ritirerà ma comunque leggo la descrizione del premio perché credo che sia esaustiva di quanto stessi dicendo allora Balmafor Resiste quest'anno lo consegniamo a Francesco e a tutti i giovani che stanno pagando il prezzo per non aver abbassato la testa ed aver lottato per una scuola dignitosa ed un futuro libero dallo sfruttamento la mamma di Francesco la mamma di Francesco e papà Ehi, che il papà di Francesco Siamo abituati a dire mamma Che dire, Francesco avrebbe dovuto sì. scrivere qualche parola, ma come sapete, Francesco è ancora in carcere. È in carcere dal 12 di, di maggio che sono, sono venuti a prendere alle 6 e 10 del mattino e. Essere in carcere è anche non poter comunicare e quindi le parole di Francesco non sono arrivate e, e quindi lui era molto contento di questo come eh, sono sicuramente molto contenti anche i due altri ragazzi e tutti gli altri che sono ai, ai domiciliari. Mi pare come mamma surreale che si debba dare un premio per essere andato a una manifestazione, Paragonar dover arrivare a paragonare eh, studenti che vanno a manifestare per una scuola più giusta, ehm, una scuola che non debba ehm, sottostare alle logiche del lavoro, eh, un lavoro che peraltro già di per sé non dovrebbe eh, prevedere la morte sul lavoro. Eh, mi stupisco che tutti i sindacati non, abbiano, non si siano sollevati in massa per quanto è successo a questi ragazzi, che non solo non erano lavoratori veri e propri, ma erano ragazzi delle scuole. E allora questi, questi ragazzi che, che hanno manifestato sono presi un sacco un sacco di botte il 28 di gennaio e il 18 di febbraio hanno manifestato forse un po più animatamente, animatamente. ci sono stati il 28 di gennaio ci sono state due ore di manganellate a Gogò -go, e le immagini sono state viste dappertutto da parte dei Cellerini sui ragazzi. Il 18 di febbraio ci sono stati quattro minuti di tafferugli. Mio figlio Francesco è in galera per i cautelari. Lui è incensurato dal 12 di maggio. Gli altri due ragazzi, anzi, tre ragazze e tre ragazzi Due ragazzi sono uh, stati arrestati e in carcere sono stati 15-20 giorni, perso la nozione del tempo. E ora sono a casa, ai, ai domiciliari stretti, con, le restrizioni. con tutte le restrizioni. Vale dire e il braccialetto. E il braccialetto. <ride> e il braccialetto. Vale a dire che non possono parlare con nessuno, tranne i familiari stretti. Vale a dire, non possono mandare una lettera, eh, ogni volta che devono andare a visite mediche devono farsi autorizzare dal giudice. Un ragazzo che era con Jacopo aveva subito prima dell'incarcerazione un intervento al cuore e in carcere non hanno mandato a fare le visite di controllo. E a casa ha dovuto aspettare quanto tempo per poter eh, andare a delle visite mediche. E a casa? La pena? Non è la pena. Poi parliamo sempre di cautelari, quindi la pena dovrebbe Preventiva. essere eh. dovrebbe essere dopo il processo. Certo. E invece è una pena anticipata perché il reato di per sé lo sappiamo tutti arrivati alla fine del processo sarà un giudicato sempre che sia giudic siano giudicati colpevoli con delle pene minime e allora facciamoglielo fare prima si chiamano cautelari e ma è te la faccio pagare subito perché dopo non ci riesco e te la faccio pagare subito perché così almeno la finite sì, di rompere sì. i coglioni esatto. scusate la parola ma mi sembra questo sì, è fatto. però è tutto veramente assurdo c'è questo tentativo da parte della procura di torino di voler paragonare i movimenti studenteschi, i movimenti del nostro territorio, a ah, quello che era il terrorismo degli anni 70. Il, quando la magistratura dice si è aperta la linea di fuoco con delle uova di vernice, Novaro lo spegne l'avvocato di qualche ragazzo, eh, mi sembra veramente una cosa assurda. La cosa importante è quello che diceva lui, non dobbiamo abituarci a questa situazione, a questa privazione della libertà, perché un giorno una cosa, un giorno l'altra, ci si aumenta sempre di più. E la banalità del male è che aumenta. E la rana bollita, la rana messa nell'acqua fredda, alzi la temperatura e lei non se ne accorge. Ecco, essere resistenti secondo me è quello, è scegliere di non essere indifferenti e di vedere queste cose. Per cui vi ringrazio tanto. Grazie. Grazie. Noi ringraziamo voi per essere stati.